Importante. dobbiamo mettere questo a meno che non lo foderiamo se no roviniamo la macchina in questo lato si può foderare vabbè poi te lo dovevo spingere per ora qua ci sono le davanti eh, sì. questo, questo è lo scimo come dire a gang si è un sotto tanto non poi non ci devi poggiare gli altri piedi poi li poggiamo sopra questo ha fatto simpasi mm. se la salire pure io posso salire? un minuto era scatto non ci riesco a te il mio così. ha fatto simpasi, la foto. La foto simpasi. e eh, ora che per esempio chi chiude la... aspetta fai a girare No, non ti, sì, non, ti sì, non, ti sì, non ti sparo Tieni, tieni Secondo me dobbiamo cercare un'altra cosa, vero? Ah. <ride> eh, <non è> io. <ride> io devo scendere in qualche modo <ride> Si deve scendere al contrario Così si deve scendere Perché in quel modo è un po' amorvoso ok com'è? com'è? sono? mi provo la no amore è perfetto secondo me è così è perfetto eh? si sì, è così infatti dici si perfetto Che rimanevo un sì. copione sì. pure non so ci sono le tue scarpe fuori Una andiamo Oh, e da qua posso mettere? No, oh, possiamo fare le dirette così guarda <ride> ciao ragazzi <ride> il nostro letto finalmente abbiamo realizzato la base del nostro letto ora manca il materasso Se il... troviamo online la moquette già lo leggettare? no è funzionale va bene regge pure a me figurati Oh, posso stare pure messa così? da dall'acqua che <ride> lo apriamo. Quando c'è bel tempo, figurati di dormire con così tolto. Ti ci le mettiamo stelle. la zanzariera. Ci guardiamo le stelle. <ride> Grazioso, amore, troppo bellino. Troppo stato bravo, amore. Mm -hmm. Sei stato bravissimo. che Lo proviamo Se Dormiamo in macchina stanotte Oggi. No amo, facciamo una cosa Vedi come combinato con i turni di lavoro eh, Casomai verso metà maggio La terza settimana di maggio Mi prendo io dei giorni di ferie Se e vuoi viene a lavoro con me e dormi in macchina Ma domenica non lo posso fare sabato Sabato lavoro Domenica posso venire a dormire in macchina Mi viene a trovare amo come va Ma ma secondo te il futon è assai sottile che fa male, oppure ci si può dormire? No. È arrivato il nostro pacco. Cosa mater sarà? Materasso per la nostra auto. Per la nostra Mowgli. Abbiamo comprato un materasso aspetta è. ah bello con una sua borsa già la borsa così si può rimettere a posto quanto abbiamo pagato? Uh, 27 pound era in offerta però più o meno costa da dai 25 ai 30 pound costa. allora questo in teoria aprendo il materasso dovrebbe gonfiarsi fino a diventare è straconfezionato praticamente, c'è cioè anche la plastica per lo protegge. Questo cos'è? C'è un foglio. Ok, qua spiega che il prodotto bisogna tenerlo 48 ore è, diciamo messo di all'aria aperta perché prenda poi la sua forma naturale. Quindi servono almeno due giorni e si deve lasciare in aria e lo controlliamo ok un um, boxing um, in diretta ok oh srotliamo se ci possono vedere Oh, però già anche è gonfio ha una sua consistenza cioè non è male È gonfio si deve riprendersi, non è che si gonfia come le cose gonfiabili, si deve prendere aria. Comunque già ha uno spessore di circa più o meno 2-3 centimetri. Il che non è male, comunque per il letto. Sì, questo è buono per fermarlo sulle tavole. E ora noi lo distendiamo e gli facciamo prendere aria in modo che lui abbia tempo di prendere la sua bella forma ok poi magari noi ogni tanto lo accarezziamo e gli diamo qualche eh, comunque si vede che c'è perché praticamente viene compresso quando viene spedito e quindi ha bisogno di tempo per riprendersi almeno con l'aggiustore All'aria aperta ok oh, diciamo che per essere un toffest mattress non è male io effettivamente me lo aspettavo un pochettino più materasso più che materasso no, sembra è un sopra materasso e allora non va bene per me No va bene perché, comunque, è sempre morbido. Io credo che non vada bene quanto è costato? 27 va bene, credimi va bene, credimi. Boh, vorremmo sapere. <ride> Lui è perplesso. Fra due giorni vedremo. <ride> deve prendere aria devo respirare <ride> Ciao yeah, testiamo niente sono passate 48 ore diciamo che doveva gonfiare ma lo spessore è quello di un piumone. <ride> non va bene. Si sente molto il pavimento e non si dorme comodi. Bocciato. Per niente. Quindi? Mi sa che dobbiamo andare a comprare un materasso vero. 48 ore doveva gonfiare, effettivamente... Qualcosa è gonfiato, ma non ma lui. Ma non più di tanto. No, io non mi riferisco a lui. Vabbè, a buon intendetore poche parole. Pizza, pranzo... <laughs> Siamo dentro il fossegio. C'è un ponte. è abbastanza buona, non riusciamo a The gampas, don't, don't. I'm Malone. Malone. No, Nell. 37 non 30 no 39, 39 no io voglio la 40 nera no no 40 lo so 38 <ride> <ride> no 40 mallone forse c'è <ride> no no 40 no 38 io non volevo nera 39 no nella 39 no, 40. Mallone. No, mallone no. E vado. Entra. Continuo a mettere. Tu Come il giorno si no. S129 ho detto non aumentate il prezzo non invece 115 io, ma la misura nostra sono andata.